I've Che non vogliono farsi il magico, insomma stanno puntando a uno scontro tra noi e le forze dell'ordine, tra noi e i commercianti, tra noi e, le altre, e gli altri cittadini. E non è mai successo in un paese come l'Italia, ma penso nemmeno a livello mondiale, che per 23 sabati consecutivi non organizzata da nessuno, a livello volontario venga in piazza a protestare contro questa logica del Green Pass, contro questi tipi di violazione delle libertà. Allora forse è ora che le istituzioni, sindaco in testa, vengano giù, vengano tra di noi e cerchino di capire perché siamo così resistenti, perché non siamo Stupidi, Siamo solo resistenti e vogliamo e cerchiamo di far funzionare il nostro cervello. Questo è quello che gli dà fastidio, ma questo devo mettersi in testa, noi continueremo a farlo con o senza il loro consenso. Rivedere la loro posizione. Perché io in piazza qua non ne vedo, vedo gente che ha voglia di combattere, vedo gente che è contro il rimpasto, vedo lavoratori. Che... Perché purtroppo la sorta che sta dentro il PNR, cioè i 209 miliardi, vanno a questi invatati e tanti sono pensionati <ride> a teniscipo oh no. rispetto ad oggi. Allora ci dicono no, Entri, il Stato serve non per, mio per mio le merci che il super free pass dura solo fino al 15 gennaio del prossimo anno stanno raccontandoci ancora delle bugie quelle famose che ci dicono ho sbagliato le date 11-18 ehi, dovevi far massacura vostre camerino che è dell'altra banda La gente è come noi, la gente è come noi, la gente è come noi, non la mai, ma la gente come noi con movimento ondulatorio che le scaldate. Dobbiamo tutti avere più cura di noi stessi. Perché non è una scoperta, non è una scoperta, è una scoperta, è una scoperta, è una scoperta, è una scoperta, è una scoperta, è una scoperta, il tuo scoperta, io posso solo dirti come la penso politicamente, ho da subito letto la pandemia come un campanello d'allarme, una prova generale che la politica e i potentati economici legati... e lesivo del diritto costituzionale a muoversi, lavorare, andare al cinema, al teatro, eccetera. Io faccio parte di quella minoranza, qualche milione di persone che non obbediscono e non si arrendono, indicata giornalmente dai media come furiera di malanni e stili di vita insostenibili che incidono fortemente sulla salute delle persone, delle comunità, dei territori e dell'intero pianeta. Per... Take home, take home, take